Come fare un buon curriculum vitae. La prima cosa che verrà notata quando invii il tuo CV sarà come hai nominato il file, quindi è importante farlo in maniera corretta, nome, cognome. Salvalo in PDF per evitare che si modifichi e che si spagini. Fallo in formato europeo soltanto quando è espressamente richiesto. Nel momento in cui decidi di farlo in questo formato, semplificalo, togliendo le informazioni inutili come fax, le materie delle scuole superiori, l'indirizzo del tuo dipartimento. Elimina le istruzioni per la compilazione, se ce ne sono. Immagina che il tuo curriculum venga letto durante un viaggio in metro, da un tablet, in pochi secondi. Cerca di essere sintetico e stare possibilmente in una pagina sola. Così, troverai e potrai scaricare i CV che vedrai in questo tutorial dal corso online del Placement Office su U-Siena Integra, strumenti per la ricerca attiva di stage e lavoro. Usa un linguaggio semplice, sintetico, preciso, positivo, con verbi attivi. Essere sintetici non significa saltare delle informazioni devono saltare subito all'occhio poche parole chiave. Di volta in volta metterai in luce gli elementi essenziali per la posizione per cui ti stai candidando. Usa un font adatto a essere letto a video. Evita i font con le grazie e prediligi quelli più semplici. Rileggilo, Approfitta del servizio di check del Placement Office e fallo rileggere anche a più persone per evitare qualsiasi possibile errore. Se lo scrivi in un'altra lingua deve essere corretto da un madrelingua. Il curriculum vitae è la tua storia. Arrivato in fondo il lettore deve aver capito chi sei e cosa potete fare insieme, Cosa ti piace e in cosa ti reputi bravo o brava. Scrivi tutta la tua storia sintetizzando al massimo quello che non è pertinente. Questo è il contenuto del tuo CV. Dati personali, formazione, esperienze professionali. Questi due paragrafi, formazione e esperienze professionali, possono essere scambiati secondo ciò che si vuole mettere in evidenza. Poi ci sono le lingue, competenze informatiche o tecniche, capacità e competenze personali, altre informazioni, interessi e in Italia è necessario autorizzare al trattamento dei dati personali. Iniziamo dai dati. Nome, indirizzo e ogni riferimento utile per trovarti. Metti in evidenza l'indirizzo più interessante per l'azienda, il più vicino. Non mettere davanti al nome titoli come dottore, se non in ambito accademico o ospedaliero. Cerca di evitare indirizzi mail poco seri, come questi. Meglio un normalissimo nome, punto cognome, eccetera. I riferimenti devono essere sicuri e aggiornati. Se scrivi un numero di telefono, poi devi rispondere ai numeri che non conosci. Se scrivi un profilo LinkedIn, deve essere completo. Non dare per scontato che all'estero i dati da inserire siano gli stessi perché potrebbe non essere così. La foto è sempre meno usata, specialmente in ambito internazionale. Se decidi di farla per il CV o per il tuo profilo LinkedIn deve essere sobria, di buona qualità, con uno sfondo neutro, senza altre persone o mani di persone tagliate e devi essere vestita vestito come andresti a un colloquio di lavoro. In alcuni paesi esistono leggi sulle discriminazioni per le quali non è proprio opportuno mettere la foto. Formazione. Inizia eh, il tuo, mh, dal tuo titolo attuale e dal, o dall'ultimo conseguito. Per esempio, mese, anno, corso, dipartimento. Un modo furbo di mettere subito qualche parola chiave è quello di scrivere un paio di materie di principale interesse o il titolo della tesi, se contestualmente utile. Inserire le ultime votazioni recenti, se sono richieste e comunque se sono buone. Metti in evidenza la formazione all'estero. Esperienze professionali sono importanti in maniera diversa. Qui vediamo tre modi per descriverle. La prima, che è un'esperienza di stage attinente al settore per il quale ci si sta candidando, è ben descritta, periodo, azienda, funzioni. La seconda, che è comunque contestualmente importante, è appena accennata perché non attinente. Nel terzo paragrafo vedi lavori, lavoretti che possono averti dato competenze utili. Seleziona comunque le informazioni, non è necessario indicare ogni dettaglio. Le aziende sono molto interessate a tutte le esperienze perché ognuna di esse avrà contribuito a farti diventare quello che sei oggi. In questa sezione puoi inserire tutte le esperienze di volontariato, se sono attinenti al profilo per il quale ti candidi, altrimenti andranno nell'ultima parte del CV. Conoscenze linguistiche. Per ogni lingua scrivi il livello di conoscenza e quello che fai di più abitualmente, per esempio studiare in quella lingua o aver fatto la tesi in quella lingua. Valutati onestamente anche attraverso test online. Inserisci un riferimento cronologico all'ultimo esame, esperienza o certificato di lingua. Conoscenze tecniche o informatiche: inserisco qui l'ambiente nel quale mi sono muovere, il sistema operativo, i programmi specifici che conosco e come. Anche quelli che ho imparato fuori dall'università. Capacità e competenze personali. Questa parte del CV è la più trascurata ma è molto importante. Le aziende vogliono inserire nella squadra la persona giusta. Dopo aver fatto un'analisi delle tue competenze dovrai di volta in volta mettere in luce quelle più utili per l'azienda e per il profilo per il quale ti stai candidando. Motiva brevemente ciò che scrivi. Per esempio, ho una forte etica lavorativa che mi ha portato a lavorare sempre durante i miei studi, anche all'estero. Ecco le più richieste. Interessi. Spesso il colloquio inizia proprio da qui. Non sono fondamentali, ma se decidi di inserirli devono avere un senso, devono chiudere il tuo curriculum. E non essere troppo generici come leggere o viaggiare. Devi essere pronto pronta a parlare, a parlarne anche a lungo, di tutto ciò che scrivi nel CV. Per questo è meglio non dire bugie. L'ideale è iniziare con un paio di argomenti vicino, vicini al tuo ambito di studio e poi due o tre interessi extra che comunque mostrino caratteristiche utili al ruolo. Gli interessi dicono molto di noi. Ne sono talmente convinta che questo è il mio CV. Altre informazioni. Se lo ritieni utile e opportuno, puoi inserire ulteriori informazioni, come attività di volontariato, associazioni, patenti, premi o anche disponibilità agli spostamenti. Per l'Italia, Ricorda di dare l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati personali. Il Placement Office della tua Università ti sostiene con consulenze personalizzate e workshop sul CV, la lettera motivazionale, il colloquio di lavoro, l'uso dei social network nella ricerca del lavoro e percorsi individuali di orientamento professionale.